San Giuseppe, quando ha preso con sé Santa Maria, non le ha detto non preoccuparti, è tutto sotto controllo, oppure andrà tutto bene. Egli non poteva garantire queste cose, sapeva soltanto che nel sonno gli era stato detto di non temere. Non temere Giuseppe. Chissà quante volte l'ha ricordato nella sua vita, di non avere paura. Forse Giuseppe non se la sentiva così tanto di fare il custode di Gesù e di Maria. Aveva bisogno di questa parola di incoraggiamento che lo aiutasse non a concentrarsi sulla propria piccolezza, ma sulla promessa di Dio, su quello che Dio gli aveva detto nel sogno. Aveva bisogno di ricordare quel momento di tutto quello che era avvenuto agli inizi anche Maria non ha avuto vita facile dopo aver avuto l'annuncio dell'angelo aveva ricevuto delle parole bellissime e subito lei aveva manifestato tutta la sua disponibilità il Vangelo ci dice semplicemente che Gabriele se ne andò Maria e Giuseppe sono rimasti soli a camminare nelle incertezze della vita a dover affrontare un lungo viaggio per arrivare fino a Betlemme nella casa del pane perché il nostro pane di vita doveva essere sfornato proprio lì in quel luogo, nella casa del pane ed era solo l'inizio quella grotta forse Può dire l'incomprensione dell'umanità, la poca accoglienza, ma anche l'intimità nella quale Gesù nasce. C'era solo Maria e Giuseppe, era circondato dal loro amore. Quanta grazia di Dio! Tutti desideriamo una santa famiglia, ma non sempre la vediamo dentro la nostra vita. Eppure il Signore ci ha dato una santa famiglia. E sono i piccoli e gli umili a testimoniare quella famiglia. Gesù nasce senza tanto rumore. Da una parte il cielo in festa e dall'altra parte gli ultimi. Vediamo sulla terra semplicemente dei pastori, qualche animale e infine i remaci. Mi sembra che nel presepe quindi ci sia posto per tutti, anche per ciascuno di noi. Lo dicono gli angeli che annunciarono la pace in terra agli uomini amati dal Signore e che abbiamo cantato insieme nel Gloria. Siamo noi gli uomini amati dal Signore, siamo noi quelle persone preferite da Dio, perché Dio ama tutti allo stesso modo e senza condizioni. È un amore quello di Gesù senza confini, l'amore di Dio potremmo dire, non guarda in faccia nessuno. Egli non esclude nessuno, anche se per me c'è un posto nel presente, anche per me, quindi, c'è un posto nel presepe. C'è un posto nella casa di Dio, anche per me c'è un posto in questa casa. Le porte sono sempre aperte e qui sta... E qui è la mia casa. Però anche oggi, come allora, non ho nessuna assicurazione. Non c'è niente, anche se tante volte coniamo degli slogan, non è detto che andrà tutto bene e che è tutto sotto controllo. Chi lo può affermare una frase del genere? C'è qualcuno di noi che ha qualcosa sotto controllo? In questi giorni mi è rimasta un po' questa parola, controllo. Non so se sia anche una parola che ha da fare con me, con il mio ministero e la mia missione. Ho sentito da più parti, ascoltando le persone, che si lamentavano, o perché non avevano tutto sotto controllo, o perché si trovavano a subire persone un po' ipercontrollanti quante volte cerchiamo di controllare la vita di controllare noi stessi di controllare gli altri basta una piccola cosa perché ci rendiamo conto che non c'è niente sotto controllo allora la nostra sicurezza da dove viene? se non possiamo tenere tutto sotto controllo è meglio rilassarsi è meglio fermarsi un attimo davanti a questo piccolo bambino fermarsi davanti a Gesù e ricordarci che lui ha voluto venire su questa terra e qui il suo approdo per dimostrarci manifestarci il suo grande amore e allora come Lui si è rilassato nelle braccia della Madonna. Anche noi affidiamoci al Signore. Lasciarsi andare, abbandonarsi. Cosa succede quando accetto di non avere il controllo su tutto? Quando capisco che Gesù non solo ha invitato ad essere come i bambini, ma Lui stesso si è fatto bambino. Non ha detto, non fatto semplicemente una predica. Ma lui ha vissuto tutto questo Si è fatto sì piccolo, fragile, bisognoso Si è affidato totalmente a Maria e Giuseppe Che erano persone che avevano ricevuto la parola di Dio Ma non avevano nessuna certezza Cosa succede quando mi affido? Quando accetto di non temere io Di non tenere io il timone della mia vita? Come mi muovo? in questo gioco della fiducia, mi fido veramente del Signore? Oppure mi fido solo di me stesso, delle cose che cerco di costruire? Quante volte sentiamo dire delle persone che dicono semplicemente io mi sono fatto da solo. Una volta una professoressa ci ha fatto fare il gioco della fiducia, eravamo bendati, e dovevamo lasciarci guidare da un'altra persona ma non aveva chiesto semplicemente di affidarci, ma di capire cosa avvenisse dentro di noi mentre eravamo guidati come vivevamo quel momento e cosa facevamo mentre in un certo senso eravamo allo sbando eravamo guidati da altri la vita aveva perso le nostre redini. Non è scontato per noi adulti lasciarci guidare, siamo talmente abituati a tenere il timone della nostra vita che facciamo molta fatica ad affitarci. Per questo il Natale nella piccolezza di Gesù ci ricorda che non solo chiamare non solo siamo chiamati a servire gli altri ma anche accettare il servizio degli altri così come ci viene dato senza se e senza ma è più facile a volte servire gli altri perché quel servizio lo facciamo come siamo capaci di farlo però quante volte è difficile accettare che qualcun altro faccia qualcosa per noi perché vorremmo che fosse fatto come noi vogliamo Lo sappiamo tutti che è più facile servire come Marta Lei voleva impostare il gioco Gesù invece insegna proprio l'arte di affidarsi Che ripaga più profondamente Solo se siamo nutriti dalla parola di Gesù Possiamo poi metterci al servizio degli altri. Pensiamo a Pietro, a San Pietro. Quanta fatica da fidarsi. Tante volte voleva far fare a Gesù quel che voleva lui. E Gesù pazientemente gli diceva, Pietro, torna indietro, mettiti dietro di me, ti insegno io la strada. Non preoccuparti, rilassati. Il bisogno di sicurezza di Pietro passa attraverso addirittura il rinnegamento. Solo dopo aver toccato terra, Pietro accetta di essere bisognoso di essere salvato. Fino allora voleva essere lui a salvare il Signore. Signore fa così, Signore fa colà, ti insegno io, non preoccuparti, ti spiego io quello che devi fare. È difficile lasciarsi salvare. Vorremmo noi essere i Salvatori del mondo, ma uno solo è il salvatore del mondo, Cristo Gesù. Vogliamo allora questa notte metterci dalla parte di Maria e Gi di Giuseppe, dalla parte dei genitori che si prendono cura dei loro figli, di notte e di giorno, quando stanno bene e quando stanno male, che lo fanno gratuitamente e instancabilmente. La paternità e la maternità sono un dono che non si consuma, ma rimane per sempre. Non finiremo mai di avere delle responsabilità verso gli altri. Vogliamo metterci anche dalla parte di Gesù Bambino e di tutti i bambini. Egli che ci ricorda che c'è un solo padre al quale siamo chiamati ad affidarci e che da quando siamo nati ci siamo trovati figli, ma anche questo dono che abbiamo ricevuto è un dono da coltivare. Ci deve essere sempre qualcuno sopra di noi, altrimenti rischiamo di montare in superbia, di pensare di avere il mondo sulle nostre spalle, di avere tutte le responsabilità a noi. Abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno con fiducia, con affetto, chiedendo umilmente consiglio. Abbiamo bisogno anche di fratelli e sorelle, di amici e di amiche, perché l'aspetto più gratuito che richiede la nostra scelta è la nostra libertà. Se siamo abituati ad avere qualcuno sopra di noi tante volte, se, abbiamo, se siamo abituati a tante volte avere qualcuno sotto di noi di cui occuparci, non sempre è facile vivere le relazioni alla pari. È importante coltivare queste relazioni gratuite. E poi vorrei citare una frase di Padre Mario, che cento anni fa, in una riflessione, diceva così: Le parole del profeta Isaia che abbiamo ascoltato questa sera, puer natus est nobis, cioè un bambino è nato per noi, parole che la Chiesa fa sue e più volte le incastona. Come preziose perle nell'oro della liturgia, mi risuonano con frequenza all'orecchio. Mi sembra l'invito di Gesù a farmi piccolo, per amor suo, come Egli, per il grande amore che mi porta, si è fatto piccolo per me. Una sola parola, allora, farsi piccoli. Maria riconosce che Dio ha guardato all'umiltà della sua serva, Egli ha guardato alla piccolezza di Giuseppe Gesù rivolgendosi al Padre dice Ti rendo l'ode Padre Signore del cielo e della terra perché hai, hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli Quanti piccoli vogliamo ricordare davanti a Gesù e davanti al Padre Questo Ultimo pezzo che ho citato è anche il Vangelo che ho scelto per il funerale di mia madre. Penso che in questo momento è bello ricordare anche i nostri defunti, per tutto quello che ci hanno donato, ringraziare il Padre con semplicità, perché anche oggi continua a rivelare il suo Vangelo ai piccoli.